Per questo tempo, Signore, che Signore hai voluto mettere a nostra disposizione, Signore, ancora per studiare la tua parola, Signore. Ti ringraziamo per quello che ci insegnerai questa sera, ti ringraziamo per ogni cosa che ascolteremo, Signore, dalla tua parola, Signore. Ti benedice questo tempo, Signore, benedice il nostro pastore, Signore, benedice ogni mio fratello, e ogni mia Signore. Benedici signore, il nostro cuore, Signore. Apri la nostra mente, Signore, affinché possiamo ricevere e impararsi. Mm. Grazie per questo tempo, Signore. Non allontano ogni pensiero che non ci appartiene, ogni cosa che ci può, Signore, di strada, Signore. Dal, signore, comprendere, Signore, quello che Tu ci vorrai insegnare in questa sera. Signore, diciamo, benedico ciascuno di noi, Signore. E eh, signore, possa tu, signore, ancora dimorare in mezzo a noi, signore, anche se siamo lontani per il telefono, signore, ma grazie per questi venti, signore, perché nello spirito stiamo uniti, signore, in comunione paterna, signore, in comunione con te, signore, grazie, signore, rimani con noi, signore, in questo tempo. E noi ti ringraziamo, nel nome di Gesù, Amen. Amen, amén, alleluia. Gloria al Signore, ascoltiamo questo canto insieme. Alleluia. Cuore puro si chiama. il tuo cuore parli e che cresca in me il carattere di Cristo del tuo spirito fammi amare ciò che ami dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo io voglio stare vicino a te desidera di piacere tu che desidera avanti a te fa che Avanti a te, fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Amen. Gloria al Signore. Amen. Amen. Padre di ogni potente, grazie, Spirito Santo, guidaci, insegnaci, parlaci attraverso anche questo discepolato, Signore, in modo che possiamo, Signore, essere strumenti per il tuo regno, strumenti di verità, strumenti di salvezza, strumenti come luce per questo mondo che è nelle tenebre. Grazie, Padre, e sei il benedetto in eterno. Amen benedice le mie sorelle, il mio fratello, benedici Signore tutti coloro che ascolteranno questa parola. Amen. Alleluia. L'altra volta abbiamo visto Israele, Israele nel piano di Dio. Amen. Abbiamo visto che Israele è nel piano di Dio. Chi benedice Israele sarà anche benedetto, gloria a Dio. Oggi vediamo i tempi futuri. Molte volte eh, le persone non capiscono, non comprendono dei tempi futuri. Pensano che Gesù rimarrà sempre in cielo e la terra andrà avanti così com'è, l'umanità andrà avanti, ma non è così. Il Signore ha promesso che tornerà. Amen? Gesù tornerà come è venuto per salvarci, e poi tornerà anche per portare con sé tutti coloro che sono redenti in Cristo. Gloria a Dio! Vediamo questo, eh, questo insegnamento che è molto importante. Eh, la profezia, la profezia occupa il 30 per cento della bibbia l'antico testamento contiene più di 100 profezie relative alla venuta del messia sulla terra le profezie relative al suo ritorno per stabilire il suo regno sono più del doppio circa 300 volte quindi il Signore Gesù tornerà. La sua venuta sulla terra per eh, confermare il suo regno sono scritte, le profezie sono più di eh, 200, più di 200 e passa, gloria a Dio, 300. Quindi Gesù ritornerà e il suo ritorno nella Bibbia viene descritta in due modi. Il primo è sulle nuvole e poi con le nuvole. Il primo sulle nuvole e poi con le nuvole. Vediamo in primo Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13 in poi, leggiamo insieme. Sì. Dal versetto 13 fino al 18 vediamo insieme. Catelli, non noi diciamo non è stato come gli altri, che non hanno sperato. Infatti, se crediamo che mm. Gesù morì, non crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, li con noi quelli che si sono addormentati. Poiché, questo qui, diciamo, mediante le parole del Signore noi diventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non procederemo, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un'ultima, con voce d'arcangelo e con la tomba di Dio scenderà dal cielo e prima ci saranno i morti in Cristo.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 E poi leggiamo anche Matteo, capitolo 24, dal 29 al 31. In orazione di quei giorni il sole ci oscurerà, la luna non sarà più le stelle vantranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scollati allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutti i le tribù della terra faranno con e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle murbure e il cielo con grande e e ok, allora, primo che vediamo che cosa dice? Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Gli altri che non hanno speranza sono quelle persone che non hanno accettato Gesù Cristo. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui, con lui quelli che sono addormentati. Poiché questo vi diciamo, mediante la parola del Signore, che, non, che, non, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati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 Così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni, gli altri, con queste parole. Cioè il Signore verrà con, con i Suoi angeli, cioè sulle nuvole, e poi noi andremo a incontrarlo, gloria a Dio, noi che siamo vivi e poi anche quelli che sono in Cristo, che si sono addormentati, Andremo a incontrare il Signore in aria, dice. Nell'aria, vedete? A incontrare il Signore dove? Nell'aria, cioè nell'aria. Gloria a Dio. Cioè sulle nuvole noi andremo a incontrarci. Non è che andiamo subito nel Regno dei Cieli, ma ci incontreremo nell'aria con il Signore in pratica. Ok? Ok. E poi in Matteo 24:29, cosa dice? Il Signore verrà sulle nuvole. Sulle nuvole. Vediamo eh, Matteo insieme ancora 24, quello che, abbia, che hai detto tu.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 E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Quindi, per riunire, cioè sulla nuvola, gloria a Dio. Quindi, e poi leggiamo ancora, Apocalisse 1, 7, cosa dice. e oggi occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo fanno e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Amen, amen. amen. Quindi qua dice anche, in Apocalisse Apocal dice, con le nuvole, prima sulle nuvole, adesso con le nuvole. La parola greca, nefes, tradotta con nuvole, non ha solamente questo significato, ma anche quello di schiere, sciame, in pratica sciame, schiere. Sembra come che Gesù tornerà sulle nuvole con le schiere dei suoi riscattati. Quindi... Prima viene sulle nuvole e ci rapisce e poi torna con le nuvole, cioè schiere. In quel periodo, la maggior parte di noi, quindi quando tutti gli occhi della terra, tutti, tutte le persone lo vedranno, dice qua, vedete? Ecco, e gli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà lo vedranno anche quelli che lo hanno trafissero, che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Gloria a Dio. Quindi il Signore prima viene, rapisce la Chiesa e poi ritorna ancora con le schiere, gloria a Dio. Allora non tornerà quindi da solo, ma con la moltitudine di quelli che hanno creduto nel suo nome in ogni epoca. Vedi Daniele? Capitolo 7, 18. Vediamo. Capitolo 7 versetto 18. Sempre eternamente. eterno. Amen. Guardate, la Bibbia dice: "Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e poi lo possederanno per sempre, eternamente. Quindi il Signore tornerà insieme a quelli che hanno creduto in Lui e poi la seconda volta in pratica e poi possederanno, dice che cosa, il regno non per mille anni, non per qualche anno, ma per l'eternità. Per sempre, eternamente. Quindi il Signore, quando torna, prima porta la sua chiesa e poi ritornerà insieme a tutti quelli che hanno creduto in Lui, cioè dal Vecchio Testamento fino al Nuovo Testamento, gloria a Dio. Perché cosa? Per ereditare, per confermare il suo regno. Quindi il Signore tornerà. Quindi, quindi, i tempi futuri sono tempi della gloria del regno di Dio, che sarà posseduto da Gesù, il figlio di Dio, e dai santi, cioè coloro che sono stati redenti con il sangue dell'agnello, coloro che hanno avuto fede in Cristo. Vi ricordate Daniele 12? In Daniele dodici cosa dice andiamo a vedere un attimo. Il versetto, dodici, dal. Okay. Mi leggi dal versetto uno. Fino al tre. In quel tempo, tempo sorgerà il grande capo, il difensore dei figli del suo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ve ne fu mai da quando sorgono le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato. Cioè, tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro, oltre di quelli che dormono nella polvere della terra, si rispeglieranno gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna un infamia, chi sa agire e risprenderanno come lo sprendere del primamento. E quello che avranno insegnato a voi, la giustizia, sì. risprenderanno come le stelle del Cielo eterno. Amen. Ok, ok, ok. E poi leggiamo anche il versetto 12, 13. Reato di aspetta e vince a mille crescendo, il Crescento. Al final di resto alla fine non ti feliposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Amen. Vedete? Allora cosa dice? Dice eh, una, quello che abbiamo, che abbiamo visto, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna eterna, ok? E poi dice tutti quelli che sono scritti nel libro saranno trovati, allora allora tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro risorgeranno, ok? E poi alcuni per la vita eterna, tutti quelli che sono scritti nel libro per la vita eterna, e poi se andiamo giù, dice nel versetto 13, tu avviati verso la fine, tu riposerai e poi ti rialzerai, per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi, cioè nel, con quella risurrezione qua anche Daniele parla del ritorno del Messia. Anche Daniele ci parla del ritorno del, cioè dell'eredità del regno dei cieli. Abbiamo visto nel capitolo 7, abbiamo visto anche nel capitolo 12. Quindi tutti coloro che sono scritti nel libro della vita nel libro dell'agnello erediteranno il regno dei cieli. Gloria a Dio. Vediamo un attimo in Matteo. Posso farti una domanda? Dimmi. che giorni, cosa dire perché allora. Uh, allora, qua sta parlando, allora la chiesa viene rapita quando ci sarà la tribolazione, ok? Molti rimangono qua, molti quelli che sono caduti, che non sono, che sono rimasti, che eh, o hanno lasciato il Signore e poi quando arriva l'anticristo si sveglieranno e poi cominceranno veramente a crederci. E rimarranno fedeli a Cristo. E poi c'è il popolo di Dio, che Israele passerà attraverso la tribolazione. Allora, sta dicendo, in quei giorni, cioè i sette anni, i, sette, i, i, tre, i, i tre anni e mezzo, sono esattamente quei giorni, cioè quei tempi della tribolazione, Hai capito? Quindi, più avanti ti manderò anche uno studio che è bellissimo, che racconta che coloro che resisteranno a questa prova durante la tribolazione, loro vinceranno, non prenderanno il marchio della bestia, quindi non saranno, eh, non saranno eh, ingannati dall'anticristo, alcuni daranno la vita saranno fino alla fine fedeli al Cristo, alcuni invece saranno, andranno in prigione, alcuni invece fuggiranno sulle montagne. Vi ricordate? Non tornate a prendere i vostri vestiti, ma fuggite. Fuggite verso le montagne, verso dove non c'è la tecnologia, dove non c'è nulla. Quindi vedrete che quelle persone che rimarranno qua dove, per, per fuggire all'anticristo Devono vive, vivere nel, dove non c'è nulla in pratica. Fuggiranno nel, nei, nei boschi, nelle speronche, in mezzo alle montagne. Quindi ci vuole una resistenza in quel periodo. Ma la Chiesa, la Chiesa di Cristo eh, sarà in primo 4, 4,17, come abbiamo visto, sono coloro che. Che risorgeranno quelli che sono in Cristo e poi incontreranno il Signore in aria. E poi passeranno quei sette anni, e poi, appena Satana sarà gettato per mille anni nel, nel nell'abisso, legato, e poi l'Anticristo e il falso profeta sarà, saranno legati, gettati nello stagno di fuoco per l'eternità. Allora per mille anni i santi in Cristo torneranno sulla terra per quei mille anni e poi ci sarà dopo l'Armageddon o la guerra che Satana sarà sciolto. Andate a vedere in Apocalisse capitolo 20, andrà per le quattro venti, da tutte le quattro direzioni, dal nord al sud, dall'ovest all'est, raccoglierà le persone per far guerra contro la città santa o contro i santi. Dopo mille anni, eh? perché Gesù sulla terra quindi cercherà di combattere contro Gesù, ma il Signore lo distruggerà e poi sarà gettato anche lui nello stagno di fuoco legato per l'eternità. Quindi quei mille 1300 anni, quei 1300 anni riguardano proprio quei giorni di, di prova, ma pesante, una prova pesantissima, forte diciamo. In quel tempo il Signore... Eh, Aiuterà, diciamo, no? Vedrà chi è, chi rimane fedele e chi non rimane fedele attraverso la, la persecuzione, attraverso le prove. Ma oggi noi che siamo in Cristo abbiamo la possibilità, rimanendo fermi, fedeli a Cristo, di essere portati. Se arriva oggi saremo rapiti in cielo. Gloria a Dio. Amen? Come, come Paolo dice, no? Allora, qua vediamo, Gesù sta parlando con i suoi discepoli, pertanto è rivolto alla Chiesa nascente, sta rivelando qualcosa di importante affinché i credenti ne siano al corrente. In Matteo 24. Gesù fa un discorso profetico ricco di, di dettagli e raccomandazione, Vuole metterci al corrente dei fatti futuri relativi ad Israele e a tutta l'umanità. Primo, Gesù prediche, predice che il Tempio di Gerusalemme verrà distrutto in Matteo 24. Ricordate? Due, Gesù dice: attenzione a non essere confusi e a non farsi sedurre. 3. Molti diranno di venire nel nome di Gesù Cristo, di essere i suoi rappresentanti aventi la sua stessa autorità, e diranno di essere loro stessi Cristo. Molti ci crederanno, infatti alcuni sono sorti, anche nei nostri tempi, che si sono dichiarati di essere Cristo, Cristo sulla terra in pratica. E molti li hanno seguiti, uno in Svizzera, uno in Kenya, un altro in America, una donna in Russia. Alla fine quelli che li hanno seguiti hanno fatto una brutta fine, secondo il male, diciamo. Quindi se uno viene e dice io sono Cristo, come dire io sono messia, è pericoloso quella persona lì non deve essere accettata, Pu può farti scendere il fuoco dal cielo, non deve accettarlo. Ma se uno nel nome di Gesù scaccia i demoni e glorifica Dio e va tutta la gloria al Signore Gesù Cristo, quelli è un'altra cosa perché è l'autorità che Dio ti ha dato come è scritto in Marco capitolo 16. Ma se uno dice io sono Cristo, lì c'è un punto di domanda. Non dobbiamo seguire quelle persone. Quelle persone che si definiscono Dio sulla terra sono quei segni, quegli spiriti dell'anticristo che si manifestano. Ok? Quindi bisogna stare attenti. Quarto, ci saranno guerre, rumori di guerre, non ci dobbiamo turbare di questo, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Quinto, si sveglieranno gli animali, gli animi, scusatemi, gli animi delle nazioni contro le altre nazioni, volendo abbandonare. Lo Stato in cui si trovava vole... volendo assumere uno nuovo. Si leverà regno contro regno. Ci saranno carestia e terremoti. ok. Quindi ci saranno guerre fra nazioni, fra popoli, eccetera. Questo l'ha predetto il Signore e molti dicono sì, ma è sempre stato. Ma in questo tempo è molto particolare. Tutto il mondo sa quello che sta succedendo in un paese, in una nazione. Sa in dettaglio, sa tutto. Vediamo la coalizione delle nazioni che prima non c'era. Sesto. Questo è solo il principio di dolori. La parola usata per dolori è quella che si usa per le partorienti, doglie, come se questi eventi fossero necessari per dare luogo a qualcosa di importante successivamente. Ok? Quindi tutto quello che noi stiamo vedendo, allora l'unità, le nazioni, le coalizioni, Vediamo tante cose che tutte le nazioni... Prima leggevo un, un resoconto che le Nazioni Unite eh, hanno, eh, hanno condannato Israele. Hanno condann tutte le nazioni hanno condannato, tranne alcune, tra cui l'Italia non c'entra, l'America non c'entra, ma il 90% delle nazioni hanno condannato Israele come una nazione pericolosa, hanno dato la pericolosità alla Russia il 6%, all'Iran l'1%, alla Turchia 0%, alla Corea del Nord l'1%, alla Cina l'1%. Guardate come le coalizioni sono contro Israele. Quindi siamo nei tempi maturi, il Signore sta per tornare, gloria a Dio. Per noi cristiani dobbiamo gioire, amè? Allora dobbiamo essere veloci a proclamare Cristo alle persone che non lo hanno ancora ricevuto. Settimo, ci sarà una tribolazione, persecuzione dei credenti cristiani, saranno odiati a causa della testimonianza di Gesù. In molti paesi i cristiani sono odiati senza motivo. Molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno a vicenda. Questo lo vediamo in alcune chiese, in alcuni fratellanze. Molti falsi profeti sorgeranno se molte persone. Questo sta succedendo in alcuni punti. Aumenterà la diffusione dell'iniquità, dell'ingiustizia. L'amore cristiano si raffredderà. Adesso noi vediamo l'amore che c'era dei cristiani nel Vecchio Testamento, anche fino al 1930 o 50, e quello che c'è oggi c'è una grande eh, varicazione, c'è una grande differenza. Quindi una volta i cristiani erano sempre insieme, erano una famiglia, si proteggevano a vicenda, si amavano, uno cercava di aiutare l'altro, ma adesso invece è diventato una religione. quindi l'amore si raffredda. Ottavo, i cristiani saranno chiamati a sopportare pazientemente chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Qui non si parla della salvezza dell'inferno, ma del giudizio riguardo all'operato del cristiano, il quale non può essere tale se non è salvato da Cristo. Va da sé che qui non può essere messa in discussione la salvezza. Quindi il giudizio, tutti coloro che sono in Cristo saranno giudicati secondo le loro opere in pratica, ok? Il Vangelo sarà predicato per tutto il mondo, tutte le genti del mondo riceveranno la testimonianza di Cristo, allora verrà la fine. Okay? Quindi tutto il mondo udrà il Vangelo, allora la Chiesa sarà trappita, dopodiché ci sarà la persecuzione. Vado avanti ancora così finiamo. Nel, nel futuro, quello che il Signore ci sta dicendo, che nel futuro ci sarà un'afflizione terribile, tale che non c'è né mai stata una simile sulla Terra in precedenza. E poi ci sarà l'abominazione della desolazione di cui fece riferimento il profeta Daniele, capitolo 9, 27. Egli stabilirà un patto con molti per una settimana, che sarebbero sette anni. Sette giorni riguardanti sono sette anni. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali dell'abominazione verrà una desolazione un devastatore. Il devastatore commet commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sull'anticristo o sul devastatore. Egli stabilirà un saldo patto con molti durante una settimana ed è in mezzo alla settimana farà cessare il sacrificio. E oblazione e sulle ali delle oblazioni verrà una devastazione a questo finché la completa distruzione che è decretata non piombi sull'anticristo quindi l'anticristo per sette settimane o per sette per una settimana che sarebbero sette anni alla metà della settimana quindi bloccherà il sacrificio in Israele non è ancora pronto che cosa il tempio il tempio di Salomone il tempio del, del dei giudei non è ancora sorto quindi il tempio non sappiamo o fra qualche anno ci sarà o fra qualche o quando la chiesa sarà rapita quando ci sarà si manifesterà l'anticristo farà pace per far costruire questo tempio questo non lo sappiamo ma tanti preparativi in israele si stanno facendo tante cose sono già pronti per fare il tempio quindi l'anticristo si manifesterà quando durante eh, la costruzione del tempio in modo che entrerà nel tempio bloccherà il sacrificio e poi farà l'abominazione, che dopodiché lui stesso sarà distrutto. Poi, quei giorni saranno abbreviati al fin di accorciare la sofferenza dei credenti. Attenzione a non credere a chi dirà di essere Messia. Questo lo sta dicendo Gesù, il nostro Signore Gesù Cristo, al capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Ci saranno falsi cristiani, falsi profeti, capaci di fare segni prodigi potenti, sedurranno tutti tranne i credenti, perché i credenti sanno chi è Cristo, sanno chi è l'agnello di Dio, sanno chi è il figlio di Dio. Gesù ribadisce di non credere all'annuncio di un uomo del quale affermano di essere il Messia. Che qualcuno si vanterà dicendo di essere Messia, ma il Signore ci sta dicendo in Matteo 24 di non accettare. Ho perso il conto. 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, al quindicesimo siamo arrivati, 16, 17. Ci saranno falsi cristi crist eh, e falsi profeti capaci di fare segni prodigi potenti se durano tranne i credenti, se durano tutti, tutti quelli che non hanno accettato Gesù saranno sedotti. Gesù ribadisce 18 ribadisce di non credere all'annuncio di un uomo del quale affermeranno di essere il Messia. 19. Perché la venuta di Gesù sarà evidente come il lampo che si vede dal levante al ponente. 19. Dopo l'afflizione il sole oscurerà la luna non splenderà, le stelle cadranno, le potenze del cielo saranno scrollate. Tutte queste il Signore Gesù sta avvisando sia i Suoi discepoli, sia la Chiesa, sia coloro che attraverseranno la tribolazione: venti: eh, Gesù apparirà con grande potenza e gloria. E tutte le etnie faranno cordoglio 21 tutti i credenti saranno radunati da un estremo all'altro dei cieli 22 bisogna imparare dall'esempio dell'albero di fico quando vediamo foglie, sappia... quando vediamo le foglie sappiamo che l'estate è vicino quando vedremo queste cose Gesù è alle porte, sempre Matteo 24. 22. Il giorno e l'ora nessuno li sa, a parte il Padre. Alcuni sono sorti dicendo, guarda che in questa data sarà la fine del mondo. Quindi abbiamo visto i testimoni di Geova, hanno venduto tutto, hanno aspettato la fine. La fine è passata, quindi ci sono ancora. Quindi molte dottrine false che non sono guidate dallo Spirito Santo insegneranno dottrine false, quindi bisogna stare attenti. Quindi nessuno sa quando sarà la fine, però noi stiamo vedendo i tempi, stiamo vedendo i tempi. Non, diciamo, non possiamo dire succederà fra cinque anni, non lo sappiamo. Può accadere anche domani, anche adesso. Lo sa solo il Signore. 23. Il ritorno di Gesù sarà come al tempo del diluvio. Anche allora ognuno si faceva i fatti suoi, nessuno si accorse di nulla fino a che il diluvio non spazzò via tutti. Così sarà al ritorno di Cristo. Uno sarà preso ed uno lasciato una persona sarà presa l'altra sarà lasciata dobbiamo fare molta attenzione bisogna vegliare perché non sappiamo quando Gesù ritornerà 24 Beato chi sarà trovato in attesa del Signore Amen Gesù stesso dice beati quelli che sono che saranno trovati pronti quando verrà il Signore che sarà preso. Gloria a Dio. Leggiamo Ezechiele e poi finiamo questo punto. E poi la settimana prossima vedremo il rapimento della Chiesa. Leggiamo Ezechiele 9, dal, dal versetto 4 al versetto 6. Me lo leggi? Grazie. in mezzo alla città, in mezzo un segno sulla fronte degli uomini, e e per in mezzo a lei. Per la città, dietro a lui, costruite il vostro occhio, senza pietà, e non abbiate compassione. Uccidete e terminate 20 giovani, 20 bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno, eh, il segno comunicato dal suo santuario. Essi, che erano da quelli anziani che stavano davanti alla casa. Ora basta, grazie. Allora, qua sta dicendo Ezechiele, capitolo 9, dal versetto 4 al versetto 6, sta dicendo che in Gerusalemme, si stava facendo, cioè era il popolo di Dio e il popolo di Dio vive cioè stava facendo cose abominevoli contro Dio in pratica e qua sta dicendo al, all'Angelo di passare di passare in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Cioè tutte le cose di impurità, la malvagità, la cattiveria, come quello che sta succedendo oggi in tutto il mondo. E qua stiamo vedendo come il Signore colpisce una città perché Dio castiga, perché Dio è così eh, duro contro il peccato. Il peccato, cioè Dio ama l'umanità ma odia il peccato. Dio conosce coloro che odiano il peccato, l'abominazione, l'impurità e vede quanto loro la loro anima soffre. Vi ricordate Lot quando era in Gomorra? La sua anima, dice la Bibbia, in, in secondo Pietro 3, soffriva. E così anche qua, in Gerusalemme, cioè il, il popolo santo, il popolo che teme Dio, il popolo che cerca Dio, odia le abominazioni. Allora geme, sospira in sé. Allora Dio cosa fa? Manda l'angelo che fa dei segni sulla fronte di queste persone qua, cominciando da dove? dalla città, ok, Gerusalemme, e poi dice un'altra cosa agli altri, in modo che io sentissi disse, passate per la città dietro a lui, agli altri angeli, ok, colpite il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini, donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Vi ricordate? La Bibbia dice che coloro che hanno accettato Gesù Cristo hanno ricevuto che cosa? Il sigillo dello Spirito Santo. Quando tu hai accettato Gesù Cristo, hai ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. A causa di quel sigillo, la morte, la distruzione, la condanna, l'inferno, non può toccare te. Amen? Perché tu odi il male. Cominciate dal mio santuario, vedete? Anche nel santuario, anche nella casa di Dio, c'era abominazione. Allora il Signore dice, cominciate, non, cioè, non cominciare cioè, dal primo peccatore che trovi per la strada, no. Comincia dalla casa di Dio. La Bibbia dice, il giudizio comincia dalla casa di Dio, sempre primo Pietro ok è importante essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa quindi la prossima volta vedremo che il rapimento della chiesa che è molto importante ok quindi eh, finiamo qua chi ha creduto che ha il nome scritto sul libro dell'Agnello, sono quelli che hanno accettato Gesù Cristo. Oggi, oggi come oggi, sia giudei, sia stranieri, coloro che hanno accettato Gesù Cristo come il loro Signore Salvatore, loro hanno ricevuto che cosa? Il sigillo. Amen? Questo sigillo è è la nostra garanzia, è il nostro riscatto. Quando viene la distruzione, il Signore come ha protetto Noè, come ha protetto Lot, come li ha tirati fuori a Lot da Gamora e Sodoma e a, Enor, a Noè e la sua famiglia dalla al dilu, dal diluvio, nascondendoli nel, nella barca, nell'arca, e così anche coloro che sono in Cristo saranno portati nell'aria fino a quando finirà la tribolazione sulla terra Dio vi benedica la prossima volta vedremo il rapimento della Chiesa Gloria al Signore preghiamo prima con la sorella Magdalena e poi eh, la sorella Stefanit e poi il fratello eh, Giuseppe, alla fine Sara Gloria a Dio! Gloria a Dio! Allora, gloria a Dio! Allora, che abbiamo tutti Gesù te ringraziamo. Spirito saluto e te ringraziamo. E ogni potere, ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Signore. Proprio Signore, hai riservato per noi per nome di tutti ti ringraziamo. Amén. Che si siano con, con il sangue di Cristo, che siano sigillati nel nostro cuore e che possiamo, Signore, comprendere, camminare, mettere in pratica, Signore. Signore, queste parole, Signore, che la tua parola è spirito e vita, Signore, Amen. e Amen. merita, Signore. Amén, Signore. Aiutarci, Signore, aiutaci, Signore, Alleluia, stare fermi, Signore, resistendo il diavolo, Signore, fermi nella tua parola, Signore, come le chiese, vergine, Signore, alleluia, Signore, con un olio di riserva per tenere a accesa quella, quella lampada, Signore, per quando tu arrivi, Signore, tu ci trovi irreprensibile, Signore, Tanti nel tuo amore, Signore, dando frutto di giustizia, Signore, nelle buone opere che il nostro Dio ha predestinato Alleluia, prima della formazione del mondo, Signore. Mm. Noi te ringraziamo, Signore. Grazie. Signore, grazie, grazie Signore, quello che tu ci hai dato per grazia, Signore. Vogliamo che, che tu hai quelli che tu hai condiviso con noi. Signore, i nostri figli, la nostra famiglia, i nostri parenti, signore, i nostri amici, signore, i nostri vicini, signore, i nostri nemici, signore, loro possono ricevere, signore, quello che tu ci hai dato per grazia anche loro, signore noi te lo, te lo chiediamo e supplichiamo, Signore umilmente nel nome di Gesù Cristo, Signore attirali a te, Signore Grazie. Signore, cambia ogni cuore, Signore, cambia ogni cosa che non mi è gradevole ai tuoi occhi, Signore quello che non si allinea alla tua volontà, al tuo piano perfetto di salvezza, Signore si è sradicato nel nome di Gesù Cristo, alleluia nel nome di Gesù Cristo Signore, perdonami, perdonami, perdonaci, Signore, perdonaci, Signore, Noi te lo chiediamo nel nome di Gesù, lavaci, Signore, con il tuo sangue prezioso, Signore, vogliamo avere un cuore puro, Signore, Amen. Signore, vogliamo avere una coscienza pulita, una fede sincera, Signore, per poter stare davanti alla tua presenza, per essere, Signore, per poter essere... Signore, usati come strumenti per la Tua gloria, Signore, per fare la Tua volontà, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, Ti ringraziamo. Grazie ancora, ti diamo onore, gloria, onore, Signore, per ogni cosa, per la Tua misericordia, per ogni fine, Signore, hai dato, che hai fatto per me, Signore, nel, Signore. nel nome di Gesù. Amen. Signore, ancora ti chiediamo di rivelarti. Signore, qualche, ogni peccato è nascosto commesso, Signore anche sì. ignorantemente Signore senza, senza accorgersi Signore rivela Signore, signore nel nome signore, di Gesù possiamo Signore confessarlo per dirci Signore per la gloria del, del tuo nome Signore nel nome signore. di Gesù Cristo come tu ci hai perdonato perdoniamo Signore Signore, signore, signore. e benediciamo Signore mm. a coloro che Signore hanno raddrizzato il nostro cuore e perciò hanno raddrizzato anche il tuo Signore, ringraziamo, siamo davanti a te Signore, tutti i nostri figli, Signore alleluia, Signore dovunque loro fiano Signore. signore. signore, signore che li guida i loro passi signore, ma anche le schiena di angeli, signore, proteggeli del male, signore, del maligno, signore, e lui è come un leone, un per rubare, per lo spazio del tuo piano, signore, che tu hai tu ogni mio uno, mio ognuno mio di noi, signore. Nel nome di Gesù, no. signore, te ringrazio, in teniamo l'onore e gloria, onore, signore. Guida, si proteggiti, signore, proteggi la tua fredda, signore, Proteggi questa nazione, proteggi il tuo popolo, Signore Israele, Amen. nel nome di Gesù, ci mettiamo nelle tue nel mani, Signore, nel Signore. Nel nome, Signore, nome il di Gesù, il popolo di Israele, Signore, Amen. perché tu hai detto che chi benedica il tuo popolo, è il suo popolo scelto, Signore. Alleluia, prima della fondazione, quel è il tuo, tuo popolo, Signore. Ho detto che chi lo benedica sarà benedetto. E chi lo maledica sarà maledetto. Noi benediciamo Israele. La Chiesa benedice Israele. Noi in comune non accordo, benediciamo il Israele nel nome di Gesù. coprili con il tuo sangue, coprili con il tuo sangue, Signore. Amen. Grazie, Signore, grazie Gesù. Grazie, Spirito Santo. Sei benedetto nel terror. Alleluia. Grazie. Nel nome di Gesù. Nome di Gesù. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Grazie, Franno. Grazie. grazie. grazie. Amen. amen. Vale. Ti ringraziamo Padre, grazie per questo momento, Signore, grazie, Signore. Nel nome di Gesù, metti grazie per questo insegnamento, Signore. Noi ti chiediamo, Signore, secondo questo insegnamento, Signore, aiutarci, Signore, a camminare, Signore, questo fede, Signore, fino alla benedizione. Amen. Aiutaci a resistere, sì, Signore, e Satana a questo mondo, Signore, nel nome di mm -hmm. Gesù. Questo combattimento contro Satana contro il mondo, contro carni. Signore, mm -hmm. aiutaci, Signore, a riuscire, Signore, a combattere fino alla fine, Signore, mm -hmm. a tenere il nostro bene, Signore, tenere, Signore, sana, Signore nel nome di Gesù noi ti chiediamo Signore aiutaci Signore nel nome di Gesù noi ti chiediamo nel nome di Gesù Amen Signore aiutaci, aiutaci perché non è facile Signore il combattimento con Satana con questo mondo Signore aiutaci Signore nel nome ancora fortificati Signore sanaci Signore Signore nel nome di Gesù noi ti chiediamo signori. Lo Spirito Santo, Signore, aiutaci, Signore, Dibesco, a non contaminare Dibesco, con Dibesco, questo Dibesco, mondo peccato, Signore, amen, amen. Nel nome di, a amen. non contaminare che, che Satana, Signore, eh, porta a noi, Signore, nel nome di Gesù, aiutaci, amen. Signore, amen. rivela ogni cosa, Signore, eh, che, che Satana porta davanti a noi, Signore, nel nome di Gesù. Noi ti chiediamo, Signore, perché ancora noi siamo in questo mondo, Signore, che c'è tanto malvagità, Signore, che c'è Satana, che c'è, Signore, e, e, e cattiveria, Signore. Sì. Nel nome di Gesù, accidacci, Signore, accidacci, Signore. Sì. In modo che noi ci siamo, Signore, con fede, Signore. Signore, con questo Signore. Nel nome di Gesù, aiutaci. Padrici, Signore, ancora. Alcuni sbagli, Signore, che abbiamo commesso, Signore. Lavaci con il tuo sangue prezioso, Signore. Ancora di più, Signore perché tu sei santo, Signore. Amen. Perché tu sei santo, Signore. Nel nome di Gesù, noi vogliamo, Signore, eh, incontrarti, Signore, è nuovo la Signore. Vogliamo vedere che, Signore, senza pensare, Signore. Signore, Sì, Amén. Amén. Sì, Signore. Amen. Signore. Amen. Signore. Amen. Signore. Amai, signore, a signore, a si, signore, a quint'ora, signore, signore, a signore, a signore, a con te stessa, con nel nome di Gesù spazio. Aiuto. E spettacolo, no e no rete, signore, calmaci. Sì, Signore. Nel nome di Gesù, aiuta i tuoi figli ancora deboli, Signore, quelli che camminano, Signore, in due, in due in due, versi, Signore. Alcune volte, mondani, alcune volte, Signore, vengono a casa, alla tua chiesa. Aiuta, Signore. Amen non camminare in, in due cuore, Signore, Amen. in due scelica, Signore, Amen. aiuta nel aiuta nome di Gesù Cristo, aiutaci, Signore, in Jesus perché in Jesus questo vita serio, Signore, Amen. non un gioco, Signore, aiutaci, Amen. aiutaci, Amen. Amen. ogni nostro pensiero, Signore, deve essere giusto, Signore, il nostro desiderio, Signore, deve essere giusto, Amen. Signore. Amen. Nel Amen. nome di Gesù Cristo. Signore, Aiutaci, aiuta, Signore. Dios, aiuta, quello aiuta. noi parliamo, signore. quello noi pensiamo, Signore. Quello noi desideriamo, Signore. Deve essere giusto, Signore. Amen. Il nostro, Signore, comportamento, Signore, deve essere giusto, Signore. Amen. Come tu hai camminato sulla terra, Gesù. Aiutaci. Amen. Nel nome di Gesù. Padre aiutarci, Amen. lo Spirito Santo aiutarci Amen. Noi non vogliamo, Signore, vedere te con vergogna, Signore Non nel nome di Gesù, aiutarci, Signore Amen. Amen. Noi vogliamo con sorriso, Signore, abbracciarci, Signore, Signore. Vogliamo così, però aiutaci in questa tribolazione, Signore In questa battaglia contro Satana, Signore Fortificarci. Grazie Padre, grazie Gesù. Tu sei fedele. Sempre tu aiutaci, signor. Signore. Nel nome grazie. di Gesù. Grazie Padre. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie allo Spirito Santo. Grazie Gesù. E, sì, grazie Gesù. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Oh, Signore, noi siamo qua a tua presenza, Signore, per ringraziarti, Signore, per il tempo che ci concedi di stare con te, Signore. Grazie, Signore, eh, Per il Signore, di meditare i in tuoi insegnamenti, Signore. Grazie, oh, Signore, per quello che noi, Signore, ascoltiamo, possiamo dirlo anche agli altri, Signore. ringraziamo ancora, Signore, perché ci senti, per la più ormai, Signore. Sì, sì. Grazie, Grazie, Signore. Ci aiuti, signor, ci portiamo, per le nostre ancora, signore. Ci aiuti ancora per il nostro incontro. Amén. ancora Signore per la nostra fede, Signore. Amén. Signore, possiamo fermare le opere del Amén. Signore, Grazie. Ecco, signore, questa volta è tu si Sì, signore, perdonaci. Ciao. Sì, Amen. Ora, e come il tuo signore che sta ascoltando. Benedici il nostro patrono, signore, porto avanti. Grazie di il cuore, Signore, il nostro caldo, Signore, interviene tuo, Signore. E ringraziamo, Signore, e diciamo di rimanere con noi nel posto di questa serata. Non ci abbandonare, Signore, amen. perché noi abbiamo bisogno di... Seguiamo di vegliare sul nostro ritorno, Signore. Mm -hmm. Grazie, Signore. Nel nome di Gesù, amico. amen. Amico. Signore, ti ringraziamo, Signore, a te per questo scopo, Signore. Abbiamo ringraziato per la tua parola, Signore. Abbiamo ringraziato, Signore, per quello che tu, Signore, hai lasciato il vita per noi, Signore. Grazie, Signore, perché hai voluto rivelare, Signore, anche le cose future, Signore. E noi, Signore, ti ringraziamo per questo, Signore. Grazie Signore perché conoscendo la verità, Signore, noi possiamo, Signore, prepararci, Signore, possiamo ancora, Signore, abbandonare tutte quelle cose che non ti onorano, Signore, abbandonare quella via, Signore, che ci porta lontano da te, Signore. Signore, grazie, Signore, grazie per quello che tu, Signore, hai fatto scritto, Signore, e grazie, Signore, per chi, Signore, ci ha promuovuto, Signore, insegnato. Ti ringraziamo per il nostro pastore, signore, per il grandemente insieme alla sua famiglia, signore. Signore, vogliamo ringraziarti, signore, anche per queste preghiere che ti sono state fatte. Signore, Pregate per tutti noi, signore, sì. affinché possiamo entrare per quella vostra di signore, Amen. affinché possiamo camminare nelle tue vie, signore, perché possiamo lasciare a cose che non ti augurano. Signore, sì, grazie. Fortificaci, Signore. Amen. E Signore, allora. cosa tu rinnovare, Signore dentro di noi, desidero di continuare a Amen. Signore, allora. grazie Signore. Ti preghiamo per chi Signore, Signore, ancora Signore, sta soffrendo Signore a causa del, del bandello, Signore. Ti preghiamo per quelle le popolazioni Signore che già Signore sono soffrite a causa del corpo. Signore sostieni, Signore, critica, benedice, Signore, benedici, Signore. Signore, che le preghiere possano giungere al trono della grazia, Signore, ma lei, che il tuo grazie, Signore, Gesù, Spiritore. Signore, ci ringraziamo, Signore. Ancora, iniziamoci a tenere questa storia nel nostro cuore, Signore, e Grazie. Signore, grazie per ogni cosa, Signore. Ci apprezziamo in La sedata, chiediamo di rimanere insieme a noi. Allora, Oh, signore. signore, anche quando noi Signori dormiamo, Signore abbiamo bisogno della propria grazie Signore, grazie Signore, rimani con noi. Signore, benedice il nostro Passo. benedici il nostro Passo. Sì, grazie. Grazie. Grazie per come ti usi di rispondere. Signore, ti preghiamo, Signore, fin da questa sera, Signore, che possa prepararmi di cosa per il futuro di domenica. Signore, signore prepara il corso di domenica. Per l'onore i Amen. Parla, affinché possiamo, Signore, entrare nella tua casa, con il tuo testamento. Amen. la parola, Signore, di cui abbiamo bisogno. Grazie, Signore. E te, Signore, va nella lode della gloria nel tuo peccato. Amen. Alleluia. Amén. Amen. Dio vi benedica. Signore, veramente grazie. Grazie per il tuo amore, per la tua bontà. Grazie per la parola. Grazie, Signore, per queste meravigliose preghiere, Signore. Noi ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, di salvare tutti i nostri cari, i nostri amici, i nostri fratelli, le nostre sorelle, nella carne, Signore. I nostri parenti, Padre, i nostri colleghi di lavoro, Signore. Io ti chiedo, Padre, di salvarli, Signore. I nostri vicini, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Signore, spezza ogni spirito di incredulità caccia via dal loro cuore, Signore, ogni demone, ogni spirito di questo mondo, Signore. Ti chiedo di distruggere ogni forza satanica, demoniaca, distruggi la magia, la stregoneria, ogni spirito dell'occulto sia distrutto, che acceca gli occhi, che acceca il cuore delle persone. Nel nome di Gesù Cristo sia sradicato dall'Italia, sia sradicato dall'Europa, sia sradicato da tutta la terra, Padre, nel nome di Gesù, che il tuo Vangelo possa essere predicato e che le persone siano salvati quando tu tornerai, Signore. Tutti siano rapiti in cielo, Padre. Padre, che Satana, che l'Anticristo possa rimanere da solo, Padre, nel nome di Gesù, che molte anime siano salvati. Signore, molte anime. Signore che praticano religioni, Signore, che non c'è, che, che tu non ci sei Gesù, che hai redento, che hai pagato il prezzo, che hai pagato, Signore, i loro peccati, ma loro non ti hanno conosciuto. Noi ti chiediamo oggi che molte persone possano, Signore, conoscerti, accettarti, riceverti e che il loro nome sia scritto sul libro della vita. Padre, noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Signore. Scrivi sul libro della vita, Padre, in modo che le persone accettino il tuo nome, accettino Gesù Cristo e che il loro nome sia scritto sul libro della vita, che possano credere in te, Signore, i nostri parenti, i nostri amici, Signore, i nostri colleghi, i nostri vicini, Padre, i, nostri, i governi, Signore, i governanti, Padre, noi ti chiediamo che possano conoscerti, Signore, ed essere salvati perché l'inferno non è stato preparato per l'uomo ma per Satana e per i suoi angeli, non per l'umanità ma noi ti chiediamo oggi tutti coloro che sono ingannati Signore, raggirati da Satana possano conoscerti e amarti Signore, nel nome di Gesù Signore, come hanno pregato ti chiediamo perdono Padre, perdona se nel pensare, se nel vedere se nel sentire Signore, se nel parlare in qualsiasi cosa si abbia per quello che abbiamo peccato, pensato, detto, fatto, Signore ti chiediamo perdono. Lavaci con il tuo sangue, perdoniamo le persone che ci hanno fatto del male, perdoniamo quelle persone che ci odiano senza motivo, perdoniamo quelle persone, Signore, che ci perseguitano, perdoniamo quelle persone che cercano, Signore, di approfittarsi di noi, Signore. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù, perdonali Padre e perdonaci, Signore. Padre, grazie, grazie Padre, benedici tutti i nostri fratelli e sorelle, fortifica la Tua Chiesa, fortifica la Tua Chiesa perseguitata, che nessuno rimanga indietro, che nessuno per, perda speranza, che fino alla fine, fino alla morte, Signore, i Tuoi figli siano fedeli, Signore, a Te, fino alla fine, nel nome di Gesù. Grazie Padre, e sei benedetto in eterno, Padre, grazie. Ti chiediamo di benedire anche il culto di domenica, Signore, la Santa Cena. Signore, ti chiediamo che nella Santa Cena la Tua presenza possa manifestarsi, di guarirci, di liberarci da ogni legame, da ogni catena. Signore, di purificarci, Signore, nel nome di Gesù, di, di benedire la nostra Chiesa, di salvare le anime, nel nome di Gesù. E sei in eterno. Amen. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Shalom, amen. Anche a te. Shalom. Sì. Uno giorni di preghiera? Sì. Con porte aperte? No, con noi. Da domani c'è un programma. Ah, il 21 di gennaio. Sì, sì, sì, non l'ho letto, sì. Sì, può aggiungere. Sì. Allora, siccome a casa nostra l'elenco è lungo. Sì. E, oltre a quello ci sarebbe anche un'altra cosa, perché noi abbiamo visto una casa. Sai che, sa che stiamo cercando la casa, no? Sì, sì, sì. sì. Allora, ne abbiamo vista una. Sì. Ci sono anche eh, due piccoli negozi. Ok. Allora, noi abbiamo è qua vicino dove abitiamo adesso. Ah. E quindi, ecco, se lo mettiamo nell'elenco delle preghiere, che se questa è la volontà di Dio, si aprono le porte. Amén. Perché il Signore provveda ogni cosa finché possa andare in porto questo progetto. Amen diversamente non Se vengono... Amen. Eh. Amen. Ok. Perché questo Amen. è un passo importante gloria a Dio Amen. e quindi non vogliamo fare non vogliamo fare niente con il nostro eh, diciamo senza la fidanzazione shalom shalom shalom Dio vi benedica abbiamo finito alla prossimo incontro di preghiera e di studio biblico e di eh, La prossima volta vedremo eh, il, sempre il futuro, eh, il, futuro cioè, il futuro della Chiesa e il rapimento della Chiesa. Dio vi benedica, shalom, shalom, shalom. Alleluia, pace a tutti.